Ciao, sono già stanca, eh sì, mi vedete già seduta su una parte di divanetto, dove sono? Beh, Sono alla 45esima edizione della grande fiera d'estate, sapete che vi ho, vi, ho, vi ho parlato più volte che ormai gli eventi estivi iniziano ad essere tanti e, e quindi eh, siamo all'interno di questa fiera che durerà 12 giorni, saremo qui eh, con la radio, sarò qui praticamente da, dal pomeriggio fino a tardasera, ci siamo occupati anche dell'area spettacoli, questo padiglione che è qui vicino al nostro stand però, eh, insomma, la fiera inizia sabato pomeriggio e c'è ancora molto, molto, molto da fare, soprattutto da allestire quello che sarà il nostro stand. Allora, intanto vi faccio vedere quanto è grande quest'area, anche perché ci sono eh, tantissimi espositori e, come potete vedere, ognuno di loro sta allestendo la propria vita. fortunata perché vicino al nostro area spettacoli la Tensorruttura ah, sono nel luogo nel regno dello street food quindi tutte queste capanne che vedete chiuse bene, da sabato fino a domenica della prossima settimana eh, si riempiranno di cibo e soprattutto di bevande e questo mi piace mi piace Bisogna sempre avere i cavi tutti attorcigliati, mai messi nel modo giusto. Vabbè, ah, vabbè, va ce la facciamo. Okay. Speriamo insomma di aver realizzato un calendario che possa così, eh, far piacere a tutti i palati. Questa sera iniziamo con la musica, la musica dal vivo, proprio per aprire nuovamente le danze. E Come loro recitano lunga vita alla musica dal vivo, così è un piacere per noi ospitarli, faremo un viaggio all'interno del Cantautorato Italiano dagli anni 60. Perché non è un'ora che non è che non postazione perché qui si lavora, si lavora, e insomma la musica è protagonista e anche quello che noi facciamo, ovvero le nostre dirette, ma poi raccontiamo quello che succede qui in piedi e soprattutto organizziamo quelli che è l'area spettacoli qui vicino, quindi io adesso mi vado a sedere così voi vedete cosa c'è dietro e vi racconto un attimino cosa ci sarà. potete vedere allora dietro nell'area spettacoli eh, oggi abbiamo una scuola di circo eh, associazione Sumatanuma che eh, intrattiene i nostri piccini ospiti della grande fiera è che li porta in mm. questo mondo, c'è ci, cioè, infatti clavette di certi di palle di giocoleria e, e il tutto naturalmente per avvicinare a questi bimbi, a questo bellissimo sport, che poi è anche uno sport ma una passione, ma soprattutto non solo i bimbi perché nel corso della giornata ci sono anche stati degli yeah. adulti che hanno provato a Cimentarsi io non ho ancora provato, ma magari poi più tardi chiedo di provare avevo visto insomma eh, come si chiama non lo so il diavolo ecco mi ricordo il diavolo oppure ancora provare a lanciare le palline qua ne lanciavano 5 contemporaneamente secondo me io non riesco neanche a farne due. ma a parte questo insomma è molto bello anche da vedere e sono curiosa di vedere quello che succederà più tardi perché ci sarà anche uno spettacolo dove i ragazzi hanno già montato anche la struttura per uno spettacolo aereo che a me ha sempre affascinato tant'è che nel circo non ho mai guardato troppo gli animali, ma anzi quelle che erano le esibizioni aeree soprattutto dei trapezisti va bene che viene, insomma la nostra settimana prosegue, magari nei prossimi giorni avrò modo di raccontarvi ancora qualcosa in più, nel frattempo fa caldo, fa caldo, altro che una pubblicità, fa caldissimo in questi due giorni però meno male che ci sono anche le minibre Così, allora mi quindi ci vediamo anzi questa sera magari imparò anche a ballare il country rimane qui con me. Di... un yeah, yeah, ma buongiorno, anzi buon pomeriggio a Fabrizio la a signora... Vitali che bello, ho parlato voi, perché questi super colorati questo è anche segno di benessere Sì, il benessere è eh. fatto di tante sfumature c'è cioè l'energia, ci sono i colori e, e c'è la voglia di stare insieme in e la condivisione questo, un po' che lo facciamo noi con la musica anche sì. anche un po con un risultato diverso Va bene, noi lo diciamo. Che cosa fai questa sera di nuovo in Questa sera cosa faccio stasera? Stasera faremo un'esibizione, una lezione di super jump, un allenamento con il trampolino elastico. Eh, cosa faremo? Ci divertiremo perché divertendoci ci alleniamo anche. Eh, il super jump è un lavoro molto facile eh, perché poi ci ricorda il, quando eravamo bambini che saltavamo sul letto. E noi lo facciamo invece su un trampolino elastico. E nel frattempo lavorando, giocando andiamo anche ad allenare e eh, aumentare il nostro metabolismo, dimagrire e in forma. 3, 2, 1, Ecco, quindi cosa che dobbiamo fare? E noi mi piace, dobbiamo stare qui quindi ci limiteremo a guardare questa no, sera, certo. va bene? È un primo passo anche quello. un eh. primo passo è iniziare a guardare. Perché sì, qualcuno guarda si spunzica un po' il cervello e poi magari da lunedì viene in palestra. Giusto, vieni, Fare... Lo facciamo all'aperto perché per tutta l'estate no. l'allenamento sarà all'aperto. Ma tu è la risposta proprio! Ah, eh. Sei tu che ti serve a infilare, in... per ogni problema c'è la soluzione. Per eh. ogni problema c'è la soluzione. Io Ciao. sto giunto di pollo come ne esce. <ride> Questa sera c'era il saggio di danza e visto che lui se l'ha guardato solo per tre giorni di fila, sì. oggi insomma abbiamo giocato sul fatto di sapere qual era il pezzo che mancava perché ti è andata bene era più forte. Sì, sì, sì. Ma, di che hai pagato per quanto il sono. No, tempo? ho provato a convincere di fare qualcos'altro ma... Niente, non ci siamo riusciti, va bene. Nel frattempo noi ci siamo più. niente, è fritta, ma abbiamo sì, mangiato il dolce siciliano sì, ti sì, sì. preso il eh, era tipo una torta, un limone, un panno, di dipangono un panno di spagna e limone ah, io ho preso il canolo siciliano si, il canolo siciliano, io vado di canolo, bene e poi cosa abbiamo fatto? niente, ah domani ci sarà la palestra era qua, quindi così tutti i testimoni mi ha detto che se io riesco a fare il percorso il percorso, tutto il percorso, in meno di un'ora sì. gli paghiamo cena dove voglio eh. a te paga cena dove voglio ma io ce la farò nel senso che vengo a farlo quando è ancora tutto chiuso e per non farsi durare gli altri cioè, gli così almeno loro si la cena è a ehm. sì, infatti quindi io faccio prima darò sotto il flora sicuramente così mi farò pagare cena adesso penso ma vale in qualsiasi posto si sì, Vabbè, vabbè, va bene, va bene, nelle lanche però. Va bene, nelle langhe, ok e poi giovedì invece fermiamo. Giovedì cos'è che c'è? a... Ah, DJ. I DJ, giovedì DJ, lui è un po' più giovane quindi la musica per lui parte dal 2000 in più, invece noi giovedì ci fermiamo dal 70 al 2000. vabbè, però facciamo un allelimento. Poi sabato e sabato. Sabato e sabato. Raga, sabato quindi portati la rosa. No, eh, questo tipo sì, facciamo, facciamola tanto è proprio la rosa prendo eh, una di quelle lì allora, non è una rosa è un è un fiore eh. va, va, va, va bene va bene va bene Guarda. intanto la luna è tornata a fare capolino e abbiamo detto che oggi no? è la ragione perché ha bevuto lo frizzlane perché abbiamo bevuto noi esatto domani ce l'abbiamo eh, sì, ok, non ho capito sì, ma va bene Sì, certo Non c'è ce n'è nessuno Non c'è nessuno ma perché è ancora iniziare? No, non è vero La notte è giovane ma la nostra notte termina Sì, quindi andiamo andando Che va bene così Che va bene così Quindi noi diamo appuntamento domani e Domani vi racconteremo qualcosa proprio dalle, ehm. dalle 5 Dalle 5, dalle 16 Vabbè, dalle 5 eh. di pomeriggio. 5 a 5:00. va bene, va bene. Domani niente, bene. Ehi, domani niente di rega. E domani niente di rega. Ma la facciamo, facciamo il dobbiamo. video mentre sei tu che fai Perfetto. che tagli il traguardo. Esatto. The <ride> Va <ride> bene, ciao. Ciao, <ride> buonanotte. <ride>